5x più 8x uguale a meno 11x meno 6. Questa è una cosa di primo grado. Prima di spostare le x al primo membro, facciamo i calcoli, membro a membro. 5x più 8x, ma nomi simili, li sommiamo. 5 più 8 fa 13. 13x. Adesso. Tra quelli che non abbiamo sottolineato, dobbiamo spostare le x al primo membro. In questo caso c'è meno 11x che va spostato al primo membro. E spostare il meno 11x aggiungo 11x a tutti e due i membri. Meno 11x meno 6 più 11x. In maniera tale che meno 11x e 11x si semplificano. 13x più 11x fa 24x uguale a meno 6. Applichiamo la seconda proprietà delle equazioni, dividiamo a i membri per 24, in maniera tale da togliere i numeri accanto alla x. Semplifico il 24 col 24, qua viene 1, semplifico il 6 col 24, qua viene 1 e qua viene 4. x sarà uguale a meno un quarto. 2 più 5x, meno 19x più 1, sarà uguale a meno 13x più 18 più 9x. Prima di spostare l'x in un membro e i numeri dall'altro facciamo i calcoli membro a membro con i termini simili. 2 più 1 fa 3, più 5x meno 19x fa meno 14x, uguale, meno 13x più 9x fa meno 4x più 18, Adesso spostiamo tutte le x al primo membro, in questo caso il meno 4x al primo membro, e tutti i numeri al secondo, in questo caso il 3 va al secondo membro. Quindi devo aggiungere 4x e togliere 3. 3 meno 14x più 4x meno 3 sarà uguale a meno 4x più 18 più 4x meno 3. 3 meno 3 si semplifica meno 4x più 4x si semplifica. Sommo i termini simili, meno 14x più 4x fa meno 10x, uguale, più 18, meno 3, fa più 15. Divido a due membri per meno 10, in maniera tale da togliere i numeri davanti alla x, con la seconda proprietà delle equazioni. Meno 10 e meno 10 si semplifica e fa 1, 15 e 10 si semplifica, fa 3 mezzi x sarà uguale a meno tre mezzi, più per meno fa meno.